Buongiorno e benvenuti con un nuovo appuntamento di IF Week, l'appuntamento del venerdì alle 13.30 che fa il punto sulle principali novità in tema di fisco e lavoro della settimana e prova a dare uno sguardo su eh, quelle che caratterizzeranno la settimana eh, successiva. Partiamo subito dall'assegno unico, chi lo riceve non dovrà presentare la domanda di rinnovo nel 2023. Di fatto si agisce nell'ottica della semplificazione e eh, si semplifica la vita di chi eh, appunto eh, ha diritto ad avere accesso all'agevolazione si dovrà soltanto effettuare le variazioni e aggiornare l'ISEE nel caso fossero presenti ovviamente deve fare molta attenzione chi eh, non ha una domanda al momento attiva in questo caso ovviamente bisognerà presentare nuova domanda Passiamo ad un altro tema che è quello del super bonus ed in particolare lo sblocco della cessione del credito. Nel corso della settimana si sono susseguite molte ipotesi che stanno prendendo forma negli emendamenti alla legge di conversione del decreto aiuti Quater. Le eh, ultime novità partendo dalla fine sono novità come prestiti ponte per le imprese solo per il super bonus e con garanzia statale eh, sace e un ulteriore passaggio per le banche e gli intermediari finanziari. Eh, sostanzialmente queste eh, due misure danno un po' il polso della situazione eh, che è di eh, totale confusione su quello che sarà poi il destino di un'importante eh, misura edilizia in particolare sulla cessione del credito, cessione del credito che è un punto fondamentale perché è quel meccanismo che favorisce il buon funzionamento dell'agevolazione resta da risolvere questo nodo in quanto i crediti attualmente nei cassetti fiscali di contribuenti, banche e imprese sono davvero molti una stima l'ha fornita lo stesso Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti nel Question Time del 14 eh, dicembre scorso, ammontano a 99,4 miliardi di euro i crediti relativi ai bonus edilizi tra questi 52,1 miliardi sono appunto relativi al super bonus, cifre che fanno capire quanto eh, sia importante la questione su cui si dibatte. Eh, è logico ipotizzare che la più grande fetta di questi crediti eh, siano nei cassetti fiscali perché eh, soprattutto le imprese non riescono a trovare un modo per cederli e per liquidarli. Eh, bisogna evidenziare anche che eh, non c'è molta chiarezza normativa, una chiarezza normativa che era stata promessa eh, a più riprese e che però nei fatti ancora eh, fatica ad esserci tanto che nell'interrogazione a risposta immediata che si è svolta alla Camera lo scorso 14 dicembre sono stati chiesti chiarimenti sul divieto di frazionamento una norma che è stata introdotta con il decreto sostegni TER ad inizio gennaio e che ad oggi non risulta particolarmente chiara i chiarimenti che sono stati dati nel corso della discussione alla commissione finanze della camera non sono particolarmente innovativi ripercorrono quella che è la normativa sostanzialmente a partire dal 1 maggio 2022 il divieto di cessione parziale non opera per le prime cessioni tuttavia opera per le cessioni successive ad esempio nel caso dello sconto in fattura per il passaggio del credito dall'azienda a futuri intermediari, in questi casi si deve cedere l'intero credito. Passiamo dal super bonus alla legge di bilancio, passando però per il tema del taglio del cuneo fiscale del 10% con i crediti del super bonus. È un'ipotesi che è stata annunciata dal ministro Giorgetti, in realtà probabilmente non prenderà forma, ma il ministro Giorgetti ha appunto evidenziato che con i crediti del superbonus si potrebbe alleggerire il peso del cuneo fiscale di eh, 10 punti sulla formula per cambiare la busta paga riducendo le trattenute gli oneri a carico delle imprese che sarà definita con la riforma il governo appunto al lavoro continuiamo con i temi fiscali collegandoci a quelli che a quello più importante in questo momento da qui a fine anno ed anche oltre che è quello della legge di bilancio 2023 perché perché su questo c'è stato un importante aggiornamento con le raccomandazioni di eh, Bruxelles e il parere della Commissione UE sull'impianto della eh, manovra. Nel complesso il documento programmatico di bilancio aggiornato dell'Italia è in linea con le raccomandazioni del Consiglio eh, del luglio 2022, quindi sostanzialmente la Commissione ue si è espressa in maniera favorevole nei confronti della misura, tuttavia sono stati indicati alcuni degli interventi che sono stati definiti non coerenti con la parte strutturale delle raccomandazioni degli anni scorsi. Gli interventi sono l'innalzamento del tetto del contante da 1.000 a 5.000 euro dal 1. gennaio 2023 lo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro relative agli anni dal 2000 al 2015, la possibilità di rifiutare il pagamento elettronico di importi inferiori a 60 euro senza incorrere nelle sanzioni entrate in vigore la scorsa estate per cui non sono previsti attualmente limiti e il rinnovo nel 2023 dei regimi di accesso anticipato alle pensioni in scadenza a fine 2022 come quota 103. Ovviamente molti di questi interventi probabilmente verranno approvati così come sono, si discute eh, sull'importo del pagamento eh, elettronico che potrebbe essere riportato a 30 euro o comunque eh, ad una cifra inferiore a 60 euro, eh, tuttavia la cosa che eh, si può sottolineare è che gli interventi potremmo dire nel mirino della Commissione UE sono proprio quelli che sono un po' in discontinuità con le precedenti eh, misure di taglio economico del governo Draghi, sostanzialmente caratterizzano un po' eh, questa legge di bilancio che ha una grossa fetta delle risorse impiegate nella lotta contro il caro energia o comunque in scelte che sono in continuità con quelle fatte dall'esecutivo precedente. Infine diamo un'occhiata all'ultimo tema di oggi che è quello che un po' ci traghetta dalla settimana passata a quella futura e alla prossima stagione dichiarativa. Con il comunicato stampa di ieri 15 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati pubblicati i modelli della dichiarazione IVA 2023 e della certificazione unica 2023. Sono disponibili quindi le prime bozze con le istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal sito dell'agenzia delle entrate queste dunque le ultime notizie di oggi in vista di ulteriori sviluppi con l'approvazione dei modelli dei, delle dichiarazioni dei redditi per questo appuntamento è tutto e al prossimo venerdì sempre alle 13.30 arrivederci